Il tema è quello di riportare una nota a pie pagina con lo stesso testo senza doverla riscrivere ogni volta. La nota in questione l'ho isolata dal resto del testo e ho dato uno stile differente da tutto il resto per poterla poi identificare all'interno dei rimandi. Come vedete lo stile è nota. Posso andare a togliere le modifiche e sistemare lo stile in modo appropriato andandolo a ridefinire ok questo è lo stile che mi fa da chiave per utilizzare i rimandi pagina intera per inserire la nota vado nel punto di inserimento della nota pulsante a destro, inserisci nota più pagina vengo rimandato sotto nella parte della nota a questo punto richiamo finestra testo e tabelle rimandi piuttosto che scrivere il testo della nota creo un nuovo rimando che va a richiamare lo stile nota è l'unico paragrafo che ha lo stile nota potrei avere più note ripetitive e scegliere ogni volta quella corretta a questo punto decido qual è il formato, qui è già un formato corretto, non è quello di default il default sarebbe paragrafo intero, quindi con virgolette si può andare a modificare la definizione dello stile del rimando cancellando le virgolette lasciando full paragraph come indicatore e a questo punto mi sono salvato il mio paragrafo intero nota ok, confermo e la nota è pronta quando si modifica qualsiasi cosa all'interno del testo della nota principale testo che può essere posizionato anche al di fuori della pagina o in un altro documento volendo supponiamo di modificare ovviamente in design intercetta la modifica e io devo andare a Sostanzialmente, correggere, aggiornare rimando, in questo caso non funziona perché ho cancellato troppa roba. Ho cancellato la, la parte iniziale che mi ha trovato più una nota. Eccolo qua. Aggiorna rimando e la nota si aggiorna e così si aggiornerebbero tutte le note collegate a questo testo.